Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nuova guida su Valorant su come attivare il TPM, in questo caso non è che andremo direttamente sul BIOS e attiviamo il TPM, vi spiegherò anche per quelli che non ce l'hanno e per capire se potete uh, supportare questo TPM sul vostro PC, quindi in questo caso ragazzi in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare questa applicazione, uh, il controllo di integrità PC per capire se ha avete il tpm senza che perdete il vostro tempo andando sul bios e cercando questo tpm quindi se tu adesso vai su questo link cominci a scaricare questo setup lo installi e apri questa integrità del pc in breve e quindi andiamo su controlla ora e come puoi vedere a me il tpm 2.0 abilitato su questo pc in caso non abbiate questo TPM 2.0, significa che dovete per forza comprarlo a parte e collegarlo alla vostra scheda madre. Mi sono informato su queste cose, ho trovato anche una guida di questo tecnico che ha comprato questa, questo TPM, come puoi vedere, ha installato il suo TPM 2.0, quindi il Platform Module 2.0 sulla sua scheda madre e poi è andato sul uh, BIOS e l'ha attivato senza problemi, quindi eccoli qua, quindi per quelli che hanno una scheda madre più aggiornata di oggi possiamo attivarlo direttamente sul BIOS per quelli invece che hanno una scheda madre un po' vecchiotta e non hanno questa sicurezza nella scheda madre, dovete per forza comprarlo a parte e installarlo sulla vostra scheda madre. Quindi io adesso spengo il PC e vado direttamente nel BIOS. Ora mi resta che accendere il PC. Dell, che cazzo, quindi F 12 canc, faccio. Ok. Eh, ci siamo. Ho premuto il tasto cancella del delete cancella F12. Poi dipende da cosa ti dirà il BIOS per accedere a questa schermata, quindi andiamo un attimo su Okay, questa è la schermata iniziale la vostra scheda madre più aggiornata, scheda madre di oggi, vado un attimo su settings, security, trusted computing e come puoi vedere a me il TPM 2.0 c'è nella mia scheda madre. Quindi come ho detto se non avete questo TPM installato nella vostra scheda madre dovete per forza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 e salvate quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione su questa nuova guida su Valorant come attivare il tpm e farlo partire e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial e mi raccomando iscriviti lascia like e attiva la campanellina ciao